Crentino di altre storie. Ho da di Frentino. Quello che ho detto agli altri, gima frindino, scusatemi, ma io non lo posso garantire, perché non ci stiamo. Sta scritto che ho visto, forse per fare poco di reclamo a Frentino gli va dicendo, se tu ora poco la capoccia, a Frentino è da lì, eccetera eccetera di fatti a che ancora non si muove la foglia è era e allo si è rimasto chi gli altri che diceva? Frindina è un paese ridento e io dico solo quello che è rimasto ma forse ridi perché vedi che gli altri paesi che ci stanno intorno i casaccini potete fare qualcosa per gli abitanti e potrebbero ridere meglio gli Paese. Sì? se si può fare a come diceva Nadri. non c'entra niente ma questi amministratori che otteniamo e che siamo tenuti questa è la propria punnelli Frentina 10 ottobre 2003